Eh no signor 12 no da 1 a 10 <ride> 12 <ride> non plus ultra io a questo punto ai presenti chi c'è c'è diamo questi numeretti signori non è la, la riffa come si dice a Roma si stanno distribuendo i numeretti qui Dov'era lui? A te? Procedi quattro chi è? Provi signora a provare per credere. Buona condotta rimanda Allo... in decisione un'apocalittica inaspettata e tombale assoluzione. Lo saprà tra oggi e domani. Confessare è un gran bel mestiere, meglio del godere. Votate mi, ci, votate mi, ci, mi un 6, un 7, un 7,5 un 6,5 tenete sempre sulle lavagnette ho spiegato prima la regoletta che va via il voto più basso che è 6 va via il voto più alto che è 10 resta 7 più 7,5 più 6,5 per un totale e qua Mauri mi serve un calcolatore e la lettura non può superare i 3 minuti ok? e che il, dovete giudicare il corpo e la voce ma io adesso inizierei con i protagonisti decidiamo l'ordine un numero da 1 a 10 8 questi miei versi sono, li ho dedicati a una persona a me cara, carissima a mio padre le forti braccia più non sono armate di falce e più non fanno solchi per far respirare la terra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 Ci siamo conosciuti in biblioteca, tra libri, appunti, sguardi compiacenti e poi ballando stretti in discoteca, con baci dolci, sempre più insistenti. L'amore è stato sempre al primo posto in tutto ciò che facevamo insieme. L'amore è ballare con te al chiar di luna, su una coltre ghiacciata, alle pendici del nulla, di stelle, oltre a te, non ne vedo alcuna. Ad ogni passo ci avviciniamo sempre più e la paura s'annulla. Vorrei salvare questi tuoi sguardi. Un metro e cinquanta. Un metro e cinquanta. Di carne che canta, rosea che incanta, che chiede conto delle circostanze, Stantie e stentate del globo spietato che gli ho regalato, che ha ereditato. Altre labbra si vestono d'argento, di futili sprazzi di forma, ma l'anima chiama il tuo viso seminascosto dalla distanza, idealizzato dalla nebbia che lenta d'avvolge, stringe le informi spine. Oggi non ci sono per nessuno, bussano alla mia porta. Ho detto che oggi non ci sono per nessuno, ma a quanto pare non gli importa. E imperterrito continua il ticchettio sulla mia porta. Mi sono appena seduto e mi devo rialzare con il frandi della situazione che ci dà un 6,5. Lei il 6 politico e qui c'è eh, varietà. Grazie ma al centro commerciale I Marzi. Abbiamo deciso di fare questo Poetry Slam, che è la prima volta di un Poetry Slam in Italia in un centro commerciale. Quindi, al di là delle difficoltà eh, che ci sono state, io premierei veramente l'eroismo di questi poeti che si sono veramente esposti con i loro testi, con il loro corpo e la loro voce. In questo gioco, dove a vincere non è la poesia, ma è la, è la comunità, è la giuria, è la poesia, è tutto il mondo che il ci circonda è la signora Prospero Alessandra Prospero il terzo, classificato, terzo classificato è il signor Manieri Manieri il secondo classificato è il signor no no, no come signor eh. il è signora signora signora signora. Eh. signora Coletti Margherita allora al primo posto è Sergio Garbellini L'esperienza, chiamiamo anche l'audacia di aver performato, come si dice in gergo. Raffaele, da dove sei venuto? Dall'aquila. Dall'aquila, un applauso. Aquila okay, pure io. L'aquila. Dall'aquila. L'aquila. Avezzano con lui che gli ha dato, l'amico che gli ha dato 3,5, ma questa è onestà, è stato straordinario, lui. quel voto più basso gli hai dato. Sergio? Magliano dei, Mar Magliano dei Marzi, Margherita Avezzano, giusto? Allora, un saluto a tutti, seguiteci su Poi Trislam Abruzzo, vuole dire qualcosa? Vieni, oh, un applauso a Dimitri Ruggeri che ha organizzato tutto questo, dai! grande Dimitri, grandissimo grazie ancora e buona serata, ciao